bene, usiamo Monster Mash demo cioè in realtà è già perfettamente funzionante è un programmino, MonsterMash.zone che permette di, di estrarre praticamente dei modellini 3D da una foto quindi, eh, adesso eh, quando entriamo, praticamente facciamo Import Template Image quindi facciamo New quindi partiamo da Modello Nuovo poi facciamo Import Template Image e scegliamo la foto da cui vogliamo partire Perfetto, io parto da questa foto. Questa foto dobbiamo raccogliere tutti i vari elementi e facciamo un disegno, praticamente dobbiamo cercare di fare eh, i vari pezzi. Quindi dobbiamo cercare di dividerla nei suoi elementi costitutivi. Quindi per prima cosa facciamo la faccia. Adesso faccio molto approssimativamente perché se no diventa troppo lungo. Poi facciamo il braccio, questo, ok... E ci facciamo anche il, la mano. In realtà bisognerebbe però probabilmente separare nei suoi componenti. Eh, facciamo l'altro braccio. Con la mano. Ok. Facciamo il, ehm, il piede qua. Quindi facciamo tipo questo. C'è la gamba facciamo l'altra gamba, facciamo un po più o meno simmetrico, quello che è più o meno potrebbe essere l'altra gamba. Ok, poi facciamo il, il, il corpo, che è questo, lo faccio sempre in maniera un po' approssimativa per fare un po' in fretta, poi facciamo il uh, gonnellino, questo. Ok, e poi facciamo ancora questo ultimo pezzo qua, che è questo oggetto che abbiamo visto qua. Che è questo strumento musicale, cerchiamo di ritagliarlo il più possibile. Pinato per capire il meccanismo con cui viene fatta questa cosa qua. Ok, una volta fatto questo sistema qua, facciamo inflate, e l'inflate praticamente ci dovrebbe far vedere tutti i vari pezzi, vedete che ce li separa. Allora, il fatto che ce li separa in realtà è un bene perché così possiamo elaborarli un po' bene da, cioè possiamo tentare di elaborarli da, eh, da blender, se vogliamo. In realtà poi c'è uno strumentino che ci permette di fare le stesse cose ehm, eh, senza, eh, senza, fare, senza passare da blender. Comunque adesso passiamo da blender ok, allora quando sono in Blender eh, che praticamente per ottenerlo ho dovuto fare l'export quindi da qua ho fatto il scarica la sono esportato come OBJ o come GLB vedete voi e poi okay. da Blender ho fatto l'import eh, file import e poi qui in realtà lo vedete già toccato nel senso che eh, questo è, è già praticamente il, il mio modellino e questo modellino, praticamente, eh, quando lo seleziono, se faccio in editor, posso selezionare tutte le parti connesse cliccando su una parte, facendo L, e quindi ho dovuto soltanto ehm, fare G, Y per spostarle nel posto più o meno giusto, che più o meno eh, fosse eh, sembrasse più o meno adeguato okay? per mantenere la, la cosa che era. A questo punto, come vedete, abbiamo praticamente il nostro modello che possiamo importare in, uh, uh, in, in Cospaces uh, facendo a questo punto sempre file export gLB quindi file export, per esempio, glb, e, e nel momento in cui poi lo esporto. Adesso vi farò vedere brevemente come viene. Cioè, adesso, come vedete, ho fatto un po' in fretta, quindi è venuta a Manuccio. In generale, non viene splendidamente però comunque fa già una sua figura. Adesso si riesco e vi faccio vedere come viene in Cospaces. Ecco, come promesso in Cospaces appare più o meno così, eh, non è eh, splendido, diciamo, però è già interessante perché praticamente abbiamo gonfiato i vari pezzettini con cui li abbiamo estratto, quindi è, è leggermente meglio rispetto a semplicemente portare la fotina. E' eh, un vantaggio che eh, è anche un'attività che eh, credo che ai bambini piaccia anche molto fare, quindi possono prendersi qualunque foto, eh, addirittura eh, funziona molto meglio con gli animali per dire. Mm? E eh, farò anche un altro video dove spiego questo sistema qua un po' più preciso con un prodotto che costa leggermente, nel senso che è praticamente gratuito, ma la persona che l'ha fatto ha chiesto uh, di avere un contributo se si usa di 2 euro e qualcosa, adesso mm? vi farò vedere tra poco la, la, come si usa quell'altro strumento, che però è molto simile a questo con qualcosina in più.